Ho cancellato anche i giornali, ho cancellato anche della letteratura di consumo a autori inesistenti per la storia letteraria in questo senso, ho cancellato anche le immagini, fotografie, ho cancellato un po' di tutto, però ho cancellato i classici perché a volte... Mi piaceva far funzionare la cancellatura sul testo così come la musica funziona sul libretto. Fa diventare la cancellatura qualcosa che cambia il senso del testo. Il ritmo del testo. Il senso del testo. I promessi sposi diventano un'altra cosa. Diciamo che la cancellatura funziona sui promessi sposi, sul gatto pardo, quello che è, come la musica di Verdi funziona su Macbeth.